Giovedì 11 dicembre 2014 vi aspetta il programma La macchina della musica di Radio Divina Dance che verrà trasmessa in onda dalle ore 21 alle ore 23 al sito web www.italianradiops.it in esclusiva l'intervista a Ioliga e Alex Patanè. Vi ricordo che La macchina della musica è un programma esclusivo di Radio Divina Dance la cui direttrice è Menameo. Mi raccomando, non mancate e passaparola. parola. Oh, oh,